Allora, salve a tutti, ecco sono qua di nuovo per cercare un pochettino di sostenere questo passaggio che sta piano piano avvenendo in questo momento storico così particolare, così incredibile, così veramente così incredibile. Allora, in, partiamo dalla situazione attuale, quello che voglio condividere con voi è il dolore, il rammarico, la frustrazione eh, di tanti amici che hanno creduto di poter eh, entrare dentro eh, la famosa scatola di tonno raccontata da, dal movimento delle Cinque Toppette e eh, poter cambiare la situazione con la fiducia in qualche maniera degli italiani che li avevano sostenuti. Questo non è accaduto indiscutibilmente, questa cosa non è accaduta. Perché non è accaduta? Io ho visto bene questo prima che accadesse e il motivo in realtà è molto semplice e se non fosse stato per una sorta di ottenebramento eh, dovuto all'entusiasmo di molti di poter avere la chance di cambiare le cose, questa cosa eh, sarebbe stata vista. Che significa essere antisistema? Si parlava di partitini antisistema. Antisistema significa essere fuori dal sistema. E qual è l'essenza di questo sistema? L'essenza principale di questo sistema è assolutamente e totalmente il sistema finto democratico. Cioè, L'essenza di questo sistema si basa sulla finta democrazia, cioè un'organizzazione ehm, basata su un'apparente eh, organizzazione a favore eh, delle persone, degli individui, del demos, del popolo, che poi in realtà invece è semplicemente una mascheratura per eh, coltivare interessi eh, di piccole élite che eh, in maniera proprio sfrenata perseguono i propri scopi personali e ci vogliono portare anche le altre persone, perché hanno compreso che ovviamente i loro scopi personali hanno bisogno delle altre persone, magari non di tutte, ahimè, ma eh, hanno bisogno di una buona parte delle altre persone e ce le vogliono portare. Allora questa è una finta democrazia. In un antisistema, finta democrazia, non puoi entrare nel sistema e pensare di cambiarlo. Non si può fare, non è data questa cosa. E quest'idea diciamo, del virus, tra virgolette, che cambia il sistema da dentro era l'idea del movimento delle cinque toppette. Movimento delle cinque toppette che ha fallito miseramente, tradendo le aspirazioni di milioni di persone che credevano che questo fosse possibile e c'erano persone oneste dentro. Eh? Quindi non è una questione delle persone che non sono oneste, è una questione del meccanismo. Allora dovete comprendere che quel luogo, il parlatorio, chiamiamolo così, il parlatorio dove seguono i nostri eh, giacchettati rappresentanti è la caverna del drago, letteralmente adesso in questo momento. La caverna del drago. Nella caverna del drago si entra preparati, sapendo come combattere il drago e con le armi giuste. Armi giuste, eh, ora lo dico a beneficio di Striscia la notizia che l'altra volta ha avuto eh, diciamo, gioco facile con le mie metafore, armi giuste in senso metaforico eh, sono armi letteralmente ma sono armi dello spirito, sono armi dello spirito. Queste armi il movimento delle cinque toppette non ce l'aveva no? e anche i partiti antisistema di adesso non ce l'hanno. E, e Vi invito a riflettere su questo. Se adesso state facendo una revisione, spero di sì, perché quelli onesti di voi staranno rattristati e facendo delle riflessioni, quelli onesti, quelli disonesti, eh, che ci sono quelli disonesti in mezzo a voi, e vi prego di riconoscere che non avete avuto effetto, ma quelli onesti di voi che staranno riattristati riflettendo sul perché di questo fallimento, vi prego di prendere in esame la questione spirituale. Non si può entrare là dentro se non con una conoscenza approfondita e allenata delle forze che possono salvarvi dall'entrare nella caverna del drago. Ma ahimè, questo è ancora ben lungi. Vanno allenate queste forze, come dimostra il fatto che non se ne parla non se ne parla. Il fatto di parlare dello spirito non è che garantisce che una persona sia dello spirito, però diciamo che garantisce che si cominci a espandere questa questione, questo argomento, perché se non si riprende la questione spirituale in primis non arriviamo da nessuna parte. Io questo continuo a dirlo e a urlarlo, ahimè per adesso vox in deserto claman, però è così, non, non, non, non si arriva da nessuna parte, quindi bisogna assolutamente riprendere eh, questa eh, riflessione su che cos'è la spiritualità, come è essenziale all'uomo e come lo nutre e lo protegge, lo rende in grado di superare tutte le cadute della materia. Tutte le cadute della materia. Le cadute della materia significa che noi, essendo nel materialismo, il momento in cui si entra nel parlatorio e ti puntano una rivoltella alla fronte, oppure ti fanno vedere la fotina dei tuoi familiari, tu te la fai sotto, giri i tacchi e te ne vai, oppure approvi a linea dritta tutto quello che viene detto perché dall'altra parte ti viene offerto anche un congruo mazzetto di eh, carta straccia, ma carta straccia che te ha l'illusione che ti possa permettere di comprare il mondo. Allora, queste varie cosiddette tentazioni cadute nella materia sono possibili perché non siamo carrozzati da una forza spirituale che deve essere eh, riuscita messa al primo piano. Non c'è bisogno di parlare di religioni, le religioni sono belle, importanti tutte quanti, ma qui si tratta di un superamento, un superamento di qualsiasi credo verso uno spirito unificante che va al di là di tutto. E vi prego anche a quelli di voi auspicano un ritorno all'indietro, agli antichi valori, ciò non è possibile, non sarà mai possibile. Eh, quello che si può fare è semplicemente andare avanti in questa nostra realtà e quindi costruire qualcosa che, prendendo il meglio da ciò che c'è stato, rifondi una realtà superiore e nuova, una realtà superiore e nuova, innestata sullo spirito. Quindi, se avete pensato di entrare dentro il parlatorio e, come diceva il Movimento delle Cinque Toppette col suo grillo parlante, eh, noi apriremo il parlatorio come una scatola di tonno, bene, questa cosa non è possibile se non si è carrozzati dalle forze dello spirito che il Movimento delle Cinque Toppette, ahimè, non aveva, non aveva né cultura né spirito nella maggior parte, quasi totalità, Uh, se non totalità dei suoi uh, uh, membri quindi uh, non è possibile farlo per ora e antisistema quindi significa fuori dal sistema finto democratico, quindi è fuori che bisogna costruire un'alternativa, fuori bisogna costruire una forza che sia talmente imponente, prima ancora che vengano proclamate delle eh, farse elezioni, eh, prima ancora bisogna sapere che tu hai un movimento gigantesco. E il movimento gigantesco è un movimento di comuni intenti, non sono i followers. Come avete visto, sui numerini dei followers, tutti questi personaggi messi insieme avrebbero dovuto entrare con un sacco di gente dentro il parlatorio, ma non ci sono entrati. Perché non ci siete e non ci sono entrati? Perché grazie a Dio la maggior parte della gente dei vostri followers non sono followers, ma sono persone che stanno sviluppando una coscienza. E sviluppando una coscienza si intercettano le forze dello spirito e le forze dello spirito dicono chiaramente che attualmente non è possibile entrare là dentro riuscendo a trasformare le cose. Bisogna agire da fuori. Da fuori c'è il beneficio di non essere condizionati da ciò che c'è là dentro. Non stai nella caverna del drago, puoi preparare te stesso, il movimento, le persone in maniera ampia in modo da entrare là dentro preparato davvero, davvero all'ingresso dentro la caverna del drago. Quindi è da fuori che deve avvenire tutto questo, comprendete? Per farlo questo bisogna portare avanti le forze dello spirito. Questa è la cosa più importante che ci tengo a dire. E eh, dobbiamo comprendere che dopo le ferite del movimento delle cinque toppette, prima ferita, dopo la ferita del, eh, dell'era del virello, e questa è la seconda ferita, come potete pensare che la gente sebbene sui social siano vostri followers vi possa seguire nell'idea di eh, scardinare qualcosa che è così profondamente radicato. Riuscite a comprendere che ah, con il movimento delle cinque toppette è stato promesso di tutto e non è stato mantenuto niente e le persone tutte hanno ancora questa ferita addosso. Per cui non si può pensare di entrare là dentro e cambiare solo perché si è onesti. Non si può. Punto primo. Punto secondo. Durante il periodo del Virello è stato stravolto tutto. Ma non dimentichiamo, per favore, che è stata stravolta qualsiasi forma di diritto individuale sulla Costituzione, fuori dalle Costituzioni. È stato fatto di tutto. Ora, con questi stravolgimenti totali in cui siamo arrivati a permettere a persone di lavorare e vivere e altre no, se non in cambio del ricatto del corpo, quando si è arrivati a un livello tale è evidente che non c'è più democrazia. Quelle stesse forze che hanno operato questo sono le forze che attraverso le farse elezioni dovrebbero permettervi di entrare là dentro e di cambiare qualcosa? Ma andiamo. Ma su. Ma è evidente che lo spirito lo segnala in maniera lampeggiante questa impossibilità. Quindi non esiste questa possibilità per ora. Quello che esiste, come vi ho detto, è la visione di una forza immensa di bianco vestiti, io questo l'ho detto anche nel video di Stefano, una, una marea di persone vestite di bianco che entrino là dentro, ma perché evoco questa immagine? Per la sacralità. Cioè, non si potrà, quando questa cosa accadrà, sarà veramente la rivoluzione. Entreranno vestiti di bianco e non con le giacche e le cravatte grigie, nere e altro, ma vestiti di bianco con vestiti svolazzanti e lunghi. Questo sarà il cambiamento, questo sarà il femminile che finalmente entra là dentro. Il femminile che non è la donna, è il femminile che è uno degli argomenti più importanti e fondamentali che dobbiamo affrontare per recuperare l'integrità dell'essere umano. L'integrità dell'essere umano deve essere recuperata. In questo momento, a livello archetipico, siamo a un picco del maschile. Siamo a un picco del maschile. Dobbiamo recuperare i valori femminili, che non sono eh, ripeto, la donna. Nella donna, maschile e femminile, sono presenti anche nella donna e anche nell'uomo maschile e femminile. Sono degli archetipi. L'archetipo del femminile, cioè l'irrazionale sacro, la compassione, no? l'accogliere, la, sono, sono dei valori che sono stati completamente disconosciuti. La nostra società viene governata dagli algoritmi che sono la massima espressione del, del maschile. L'algoritmo, con la sua logica, assolutamente fredda, meccanica, è la massima espressione del maschile. E noi dobbiamo invece compensare l'algoritmo, che può essere anche utile nello svolgere compiti eh, fastidiosi, ripetitivi, inutili, con la compassione. Senza la compassione che viene dal femminile, cioè la capacità di accogliere in sé il sentire degli altri, quindi il superamento del mio essere solo, quindi il mio divenire comunità vivente, perché io sento come gli altri per gli altri. Senza va questo valore, che è un archetipo femminile, che è quello della compassione, non andiamo da nessuna parte. Questo archetipo va assolutamente risviluppato. Allora che cosa dobbiamo fare? Questa è la domanda. Che cosa dobbiamo fare adesso? Perché dice Antonio, allora quindi non è servito a niente tentare di entrare dentro il parlatorio e quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo costruire da fuori una forza che sia incontestabile, una forza che messa a fronte del parlatorio lo faccia tremare, a quel punto potremo entrarci dentro, a quel punto si potrà entrare nel parlatorio, ma vestiti di bianco con i vestiti che sventolano al vento, a quel punto le cose cambieranno, ma bisogna ricostruire questa forza integrale nei suoi valori principali, che sono valori che sono principalmente, non solo, ma principalmente legati allo strumento del femminile, all'archetipo femminile, quindi la compassione, l'irrazionale sacro. Queste due cose vanno ricoltivate. I nostri governanti del futuro dovranno ricorrere ai sogni, ai consulti con persone che vanno a, a dialogare con altri, con altrove, con altre realtà, per prendere le scelte per guidare quest'umanità, nella consapevolezza che questa realtà materiale non è l'unica cosa. Questa realtà materiale è un'apparenza di una superficie dietro la quale si aprono infiniti altri mondi. Ed è con questi che noi dobbiamo dialogare se vogliamo procedere felicemente o soprattutto felicemente nella nostra realtà materiale. Quindi questo dialogo va recuperato. Ok, creare questa forza immensa, bellissimo, come si fa ancora più concretamente. Intanto cominciamo a parlare dei bambini. Scusate, il raffreddore mi ha colto anche a me come ripensamento di, questa, di questo momento e sono felicemente, adesso sto felicemente uscendone fuori portando a voi il risultato di questo ripiegamento su me stesso, perché ci devono stare i momenti di depressione, di tristezza, di ripiegamento su noi stessi, ci devono stare, non devono essere fuggiti. Questa è una de delle prime leggi dello spirito, accettare la presenza del nero, mentre il nero in sé cerca di eh, inghiottire tutto e rifiuta la presenza del bianco, il bianco non fa la stessa cosa. Accetta la presenza del nero. Accettare la presenza del nero significa ergersi al di sopra e comprendere la funzione del nero anche dentro di noi. Quindi il momento di tristezza, di depressione, di ripiegamento su noi stessi, che a volte si manifesta attraverso uno stato di malattia o di fragilità eh, del corpo, è un momento che parla che dice delle cose, che va ascoltato per poi, per poi superarlo verso nuovi livelli. E così, con questo superamento io parlo a voi. Con questo superamento io parlo a voi. I bambini, dicevamo, i ragazzi. Allora, cosa bisogna fare con i bambini con i ragazzi? Con i bambini con i ragazzi bisogna costruire il nuovo. Ma dei punti vanno tenuti presenti. Allora, primo, credo sia impossibile costruire il nuovo con loro all'interno di queste istituzioni. Queste istituzioni, cioè la scuola cosiddetta pubblica, è un luogo malato. Al 90%, dico al 90% perché conosco insegnanti straordinari che stanno zigzagando, tentando disperatamente di porgere la mano all'interno di questa barca eh, scolastica che affonda, e a questi va tutto il mio ringraziamento e il mio rispetto più alto, e forse loro sono fondamentali, devono lasciare la barca all'ultimo momento per tentare di salvare più ragazzi possibili, ma quella barca sta affondando. Lasciare i ragazzi là dentro significa esporli ogni giorno, quotidianamente, a un tentativo di condizionamento in una direzione che non può che portare a catastrofe. È un condizionamento che va in automatico, non dipende nemmeno solo dagli insegnanti, dal personale scolastico, che pure purtroppo spesso fanno la loro parte in negativo, come ci sono quegli sparuti positivi, ci sono tanti negativi, ma ahimè eh, deriva anche dal condizionamento tra di loro. Che vuol dire il condizionamento tra di loro? Ecco, questa è l'altra forza gigantesca, la tecne la tecne. Dobbiamo cominciare a comprendere che attraverso la tecne, attraverso la tecnologia, passa il messaggio di queste elite che vogliono portare il mondo dove loro credono sia più giusto andare, a discapito della libertà dell'individuo. E questo messaggio passa attraverso la tecne, cioè... Attraverso i vostri smartphone, attraverso i vostri tablet, attraverso le vostre televisioni e computer. È attraverso questo che passa questo messaggio. Perciò bisogna proteggere i ragazzi e i bambini da questi strumenti. E lo dico con chiarezza. E adesso vi riporto, se volete, se qualcuno me lo chiederà, gli darò il link, addirittura eh, una trasmissione, nella confusione totale che hanno, tentando di, di brancolare nel buio, anche una trasmissione, eh, diciamo quasi mainstream, ha autorizzato eh, la Milena Gabbanelli a parlare di questo fenomeno. Eh, lo fanno senza coscienza non sanno bene quello che dicono ma in realtà hanno fornito dei dati interessantissimi cioè quali sono i dati che tutti i principali responsabili della tecne nel mondo, cioè gli amministratori delegati, i fondatori, Guglielmo Cancelli, eh, tutti quanti quelli che dirigono i vari Gogle e, e, e, e Amazzino, tutti questi qua, come crescono i loro figli, i loro nipoti? Crescono i loro figli e i loro nipoti senza tecne? gli impediscono l'uso dei cellulari fino a 15 anni riuscite a comprendere questa cosa? gli impediscono l'uso dei tablet fino a 15 anni eh? Eh, filtrano tutti i loro contenuti con estrema attenzione e udite udite li portano dentro scuole che non hanno la tecnologia addirittura scuole steineriane <ride> e questo ci dice tanto scuole che non hanno la tecnologia allora che cosa succederà? noi dobbiamo crescere i nostri figli comprendendo che quegli strumenti in questo momento arrestano il loro sviluppo lo confondono io lo sto vedendo concretamente sui bambini e i ragazzi che ho vicino li confondono, li rallentano li arrestano vanno fermati. E per fermarli ci siete voi genitori, per la miseria. Il vostro compito non è dire sì a tutto. Il vostro compito è filtrare. Siete degli esempi. Per questo vi sono stati dati in custodia i vostri figli. I vostri figli non sono i vostri figli, sono in custodia. Sono anime in custodia a voi. E il vostro compito è quello di proteggerli finché non saranno in grado di farlo da soli. Proteggerli significa proteggere lo spirito. E in questo caso proteggere lo spirito significa allontanare, filtrare, limitare questi influssi che vengono dalla tecne. Quindi non abbiate paura di togliere, limitare, e filtrare tutti questi apparecchi, perché questi apparecchi veicolano dei messaggi che sono assolutamente deleteri per lo sviluppo di questi ragazzi. Che cosa succederà in futuro se saremo bravi, se ci sarà una parte di umanità che sarà in grado di seguire questa indicazione, ci saranno dei ragazzi che cresceranno veramente sani grazie al fatto che sono stati preservati. Questo non significa che non useranno queste tecnologie, le useranno e le useranno benissimo, ma sono stati preservati soprattutto nel momento di loro fragilità. Sono stati preservati, si incontreranno con i figli di questa elite, i figli usciti dalle scuolette spirituali, <ride> i figli usciti dall'etate che per contratto non possono tirar fuori lo smartphone. E questi saranno brillanti perché sono stati preservati proprio da coloro che li producono questi apparecchi e sanno bene l'effetto che hanno. Perché loro li producono e sanno bene l'effetto che hanno sui ragazzi. Perciò i loro figli e nipoti ne sono privati. È chiaro questo? Quando questi ragazzi di queste elite si incontreranno con i nostri ragazzi, allora potranno succedere delle cose meravigliose perché può essere che involontariamente tutte queste elite finto democratiche avranno il ribaltamento che meritano proprio nei loro figli che essendo cresciuti eh, protetti inconsciamente dai loro genitori pur nella loro follia finto democratica svilupperanno uno spirito reale e riconosceranno nei nostri figli i loro fratelli e creeranno una nuova umanità. Questo è è quello a cui mi auspico, quello di cui mi auspico. Altra possibilità che in mezzo a questi figli, cresciuti con le facoltà più eh, brillanti proprio per la, la, la protezione che hanno ricevuto, questi figli eh, incontrino i nostri figli e, e ci sarà un confronto, ma un confronto che sarà alla pari. Perché, se no, l'unica possibilità. Eh, e che da questa umanità che sta tutta sul tablet e sullo smartphone, adesso, nell'età sbagliata, esca un'umanità decerebrata, schiava, incapace di qualsiasi guizzo spirituale. Per cui, vi prego, togliete questi apparecchi ai vostri figli. Limitatene l'uso, è chiaro, fino a un'età in cui possono cominciare a interagire con questo. Vi dovete prendere questa responsabilità. Io mi prendo la responsabilità di urlarlo. E io, badate bene, sono uno che con la tecnologia ci lavora molto bene. La conosco, sono in grado di smontare un computer e, e rimontarlo in pochissimo. E, e sono anche molto affascinato dalla tecnologia. Quindi non è una questione di resistenza dinosaurica. Io non ce l'ho questa cosa, ma so quando uno strumento è uno strumento, come deve essere trattato da strumento che è pericoloso, è come se voi deste un mitra in mano a un ragazzino di tre anni. Non credo che serva, non credo che abbia nessuna utilità, non va fatto, non va fatto. E questo è la primo, il primo punto già difficile, io spero che vi arrivi questo appello. Dovete riprendere il ruolo di genitori. Se qualcuno mi dice, ho sentito dei genitori affermare, ma no, i nostri figli devono crescere nella libertà. Bene, sai tu che cos'è la libertà? Perché io mi domando se avete ben riflettuto e soprattutto vi siete connessi con lo spirito per poter affermare qualcosa sulla libertà. La libertà è nel giro di Yin e Yang. La libertà è in quel simbolo antico, il Tao, che io continuamente vi cito. La libertà è nell'accettare che la natura tutta si foggia in questa circolarità di bianco e nero, di yin e yang. E quali sono queste forze, yin e yang? Yin è il femminile, l'accogliente, il ricettivo, eccetera. Yang è il maschile, l'affermativo, il costruttivo, l'aggressivo. Queste due forze devono cooperare. Per di più c'è anche un punto che emerge da uno dentro l'altro, ma tralasciamo questa cosa qua per adesso. Queste due forze devono esserci insieme per il tutto. Perciò, è importante che voi, come genitori, osservate entrambe le forze, l'accogliente e il ricettivo, e lo yang, l'affermativo, l'impositivo, e entrambe le forze ci devono essere equilibrate certo, non come nel passato dove tutto era un dovere tutto era una punizione tutto era una coercizione le conosciamo, l'abbiamo visto ma nemmeno andando all'eccesso opposto che tutto è semplicemente dire va bene così io parlo con te, dialogo con te no, non va bene così io non parlo con te, io non dialogo con te certe volte io alzo la voce certe volte io dico no questo è il compito di un genitore. Questo è educare alla vera libertà, dare l'esempio e fare affermazioni conoscendone la responsabilità. Fare delle affermazioni. Lo yang è importante, anche i vostri figli cresceranno con la consapevolezza che c'è lo yang e c'è lo yin se voi glielo mostrate. Amateli, ma amateli avendo anche il coraggio di dire no. E questa è una cosa fondamentale che dobbiamo riscoprire, perché se no i nostri figli cresceranno disturbati e non ci sarà nessun nuovo mondo da lasciargli da costruire. Va bene? Allora, e questo è per quanto riguarda i ragazzi. Mm? che è fondamentale, perché capite bene che tutto qua è nel futuro. Un altro strumento importante che invece potete applicare voi, che serve a cambiare il mondo, che ha condizionato tutto il mondo, è assolutamente il denaro. Il denaro. <ride> Lo sterco del diavolo. Il denaro. Sul denaro... Lo Spirito ha tanto detto, tanto riflettuto attraverso le religioni, come abbiamo detto, ma non è stato ascoltato abbastanza, forse perché le religioni erano troppo fragili, come vediamo nel loro esito, forse perché era giusto così, che dovessimo arrivare all'apice per comprendere quanto è pericoloso far diventare uno strumento un fine. Allora, uno strumento non è il fine. No? Il, il denaro è un'invenzione meravigliosa che è stata creata dallo spirito perché la creatività è spirito, quindi a un certo punto gli esseri umani, per non portarsi delle robe pesanti addosso eh, e scambiare direttamente con delle pecore sulle spalle, hanno pensato bene di creare questo sistema molto più semplice che è attraverso il denaro. Ma in sé aveva questo baco. È arrivato eh, il signor Berlicche e con il suo diaballo ha trasformato lo strumento in un fine. Quando lo strumento viene trasformato in un fine, il diaballo ormai è operato e diventa tutto verso la decomposizione. Va tutto verso la decomposizione. Il denaro non può essere il fine di un'azione umana. Avere per fine uno strumento significa, eh, ripeto, andare verso la decomposizione. Non si può avere per fine uno strumento. Per cui una delle cose che dovremmo fare è cominciare a riflettere su questa natura del denaro e soprattutto sull'idea di creare il denaro dal denaro perché questo, quando lo strumento diventa un fine, autom automaticamente si va verso questo meccanismo pervertito la possibilità di creare il denaro dal denaro E in questo noi siamo tutta la finanza mondiale che sta creando tutto questo macello e che ha creato tutto questo macello è basata sulla creazione del denaro dal denaro ma come dicono tante persone che io sento che stanno all'interno di questo meccanismo e un po' fuori per cui hanno il coraggio di parlare con me, prima o poi il banco salta. Questa è la frase che viene detta. Prima o poi il banco salta. Allora, questo prima o poi il banco salta è dovuto semplicemente a un'ispirazione spirituale del sapere che uno strumento non può diventare un fine. Uno strumento non può diventare un fine. Per cui non si crea il denaro dal denaro. Per cui... Togliete i vostri investimenti quando non sono fatti per persone o società o situazioni che voi conoscete personalmente e nelle quali partecipate perché volete sostenere loro. Non perché volete fare i soldi, perché adesso, quando si fanno gli investimenti, il trading, il forex, il trading, il forex, che vi telefonano no? e vi dicono «Signore, vi sto offrendo una un grande occasione di guadagno attraverso il trading in forex». Quanti che stanno su Telegram ricevono questi continui inserimenti in gruppi idioti di criptovalute e di investimenti trading forex and company? Questo è diaballo! Questo è diaballo. Non si crea il denaro dal denaro. Punto. Non si fa. Aristotele. Etica Nicomachea. Prima ancora delle religioni costituite eh, come le conosciamo. Nummus nummum parere non potest. Il denaro dal denaro non può apparire. Non si può creare il denaro dal denaro. Aristotele. Aristotele e dopo ci sta eh, l'Islam e anche nel Giudaismo eh, viene detto non presterai ai tuoi fratelli in religione e Gesù, Gesù, che cosa ci dice Gesù? Guardate, Gesù dentro il Vangelo, Gesù nel Vangelo e se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. È chiaro, li chiama peccatori. Che cosa significa? che se, se si presta, si presta senza la prospettiva di ricevere qui crollano tutti i network marketing tutti questi network marketing anche se mascherati da iniziative new age come ho visto recentemente cerchi di donne e company eccetera crollano perché non si fanno i doni nella speranza di riceverne uno quando starai al centro se si fanno i doni, si fanno i doni e basta e poi si voltano le spalle con sorriso non si fanno i doni con la speranza di ricevere qualcosa indietro. Il denaro non può essere il nostro fine. Perché in quel modo tu cominci a raccogliere le adesioni di soldi che devono essere dati affinché qualcuno vada al centro. Se sì, tu ti dici, eh, per un buon fine, perché quello poi al centro eh, realizzerà la sua impresa. No, tu stai muovendo delle persone per il denaro, non per il buon fine. Conosci la persona al centro, sa il suo progetto, dagli i soldi, volta le spalle e vattene. Questo è quello che va fatto. Il dono è un dono e se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, perché questo è il diaballo, che sotto sotto anche noi abbiamo il nero dentro e speriamo di ricevere. No, il dono è il dono. Il denaro è uno strumento, non può essere il fine. Non investite i vostri soldi in azioni, perché adesso quello che sta succedendo, quello che è successo, è che io non mi compro le azioni dell'impresa XY perché ci credo e la sostengo. Ma mi compro le azioni dell'impresa XY perché mi dicono che tra un anno se le vendo farò il doppio. E questo è diaballo. È il denaro per il denaro. No, il denaro per il denaro. No, questo non va fatto. Tra trasforma e completamente trasfigura in negativo la meravigliosa funzione di questo strumento che se usato in maniera sana, cioè per il fine di trasferire energia e creatività da un uomo all'altro, da una donna all'altra, da un essere umano a un altro essere umano, è un fine meraviglioso. E Quindi di conseguenza diventa uno strumento straordinario. Ma questo va fatto la consapevolezza di a chi sto dando la mia energia denaro e perché la sto dando questa energia denaro da dove prendo questa energia denaro ho sentito in questi giorni un ragazzo che amo tantissimo di 13 anni citare questa frase il momento in cui gli venivano dati mi pare 20 euro per non so quale motivo e qualcuno gli diceva ma hai capito perché te li do e lui rispondeva una frase presa da un film, credo, eh, «Quando ti regalano del denaro, eh, non chiedere mai eh, da dove viene, ma prendilo e basta». Una cosa del genere, più o meno, penso che molti di voi la conosceranno. Questo è il diaballo. Questo è il diaballo. Quel ragazzo aveva introiettato «Grazie a Dio non è così, perché io lo conosco e ha le forze per reagire, ma è in conflitto in questo momento» e ha introiettato questo messaggio diabolico del denaro come fine. Allora vogliamo cambiare il mondo? Dobbiamo togliere al denaro questa essenza di fine e riportarlo alla sua essenza di strumento. È uno strumento, strumento. È chiaro? Questo è molto importante. Davvero importante. Quindi, vi ho citato due modi, eh, diciamo tre, due modi, due campi importanti. Uno sono i bambini e un altro è il denaro. E sono su tre ambiti fondamentali. La prima cosa è togliere la tecne dalle mani dei nostri ragazzi, allontanare la tecne, filtrarla, limitarla a seconda dell'età. A seconda dell'età intendo, guardate bene i parametri che vi ho dato dei signori eh, della tecnologia, che fino a 15 anni, fino a 15 anni, non fanno toccare tablet e smartphone. Filtrano tutto, fino a 15 anni, attenzione, ok? Poi, non quello che vi viene detto dai media mainstream, sì, ma stai attento, ma prima dei tre anni assolutamente non dare, prima dei tre anni! Ma, ma lì siamo già nell'inferno più totale. Qui stiamo parlando di 15 anni. 15 anni. È lì che deve essere il limite. Se, una, se un ragazzo è stato cresciuto in maniera sana fino a 15 anni, dopo avrà gli strumenti per filtrare e intercettare le cose. Dopodiché è la creazione di forme di educazione esterne alla scuola, esterne alla scuola, per riuscire a dare una forma di sapere che non è più condizionante e veicolato da questi messaggi censurati della nostra finta democrazia. Terzo, agire sul fattore economico. Bisogna creare nuove economie e soprattutto riportare il denaro al suo ruolo di strumento. Di strumento. Questo è è fondamentale vedete sono tre punti straordinariamente importanti che io pongo alla vostra attenzione affinché voi possiate procedere veramente luminosamente in questo momento verso questo cambiamento grandioso questo cambiamento grandioso tra i tanti stimoli che io vi voglio citare ci sta eh, quello eh, di un Vangelo, ma volendo farvi capire che il tempo è quello di rinnovare e riaprire i messaggi che le religioni ci hanno portato, riaprirli al mondo, non chiudendoli dentro nomi, categorie, razze del passato, eh, vi prenderò un Vangelo di quelli non canonici, che è il Vangelo di Maria Maddalena, che in realtà è un Vangelo molto antico, molto frammentato, ritrovato, e dice delle cose straordinarie. È un Vangelo che consiglio a tutti di leggere, anche se complesso, ma dentro appunto ci sta tutto ciò che va riaffrontato. E vi voglio leggere delle parti importanti. Allora, del foglio 6, tra i fogli ritrovati, di questi rotoli che contenevano questo Vangelo, si dice... Allora Simon Pietro prese di nuovo la parola, maestro ma dici ora cos'è la realtà con la R maiuscola? Allora il maestro che è Gesù, nel Vangelo di Maria Maddalena prima c'è una parte in cui c'è Gesù, poi Gesù scompare, presumibilmente affidato al suo destino e parla a Maria Maddalena come sua più alta tramite. No? Il maschile e il femminile che si rimanifestano. La realtà, risponde il maestro, è ciò che ha concepito il gioco della realtà. La realtà è ciò che vi farà spostare le vostre orme dentro alle mie. Vedete, l'esempio, no? che è il più la più grossa forma di insegnamento che si possa dare, è l'esempio no seguire le orme è immaginazione nella fiducia vedi tutti i valori vedete tutti i valori che vengono fuori l'immaginazione la capacità creativa spirituale dell'essere umano nella fiducia la capacità di uscire da sé l'affidarsi a qualcun altro a qualcos'altro è questo ciò che genera la conoscenza che è il fine il fine non è stare bene, ve lo ricordo, l'ho detto mille volte. Il bene e il male, lo stare bene e il male, non il bene e il male in assoluto, ma lo stare bene e il male sono il motore della nostra esistenza. Noi dobbiamo stare male per rimettere in discussione tante cose e costruirne altre nuove. E poi verrà il bene che sarà quando affermeremo nuove strutture. E poi starà il male quando di nuovo andremo in depressione di fronte a nuove sfide. E poi sarà il bene di nuovo. Questo è un motore che si alterna. Ma tutto a che fine? conoscere al fine di crescere esplorare e conoscere ed ecco che lo troviamo scritto anche qua nel Vangelo di Maria Maddalena le parole di Gesù allora il discepolo chiese ancora abbiamo sete maestro come raggiungere la realtà con la r maiuscola allora l'insegnante parlò a tutti e qui vengono detti dei principi straordinari meravigliosi meravigliosi, che adesso vi leggo e vi spiego. Smontando ciò che non è uno. Che vuol dire smontando ciò che non è uno? eccola, l'analisi, la parte maschile, la scienza, la scienza vera che smonta per sapere come funziona e poi rimonta creando nuove cose, smontando ciò che non è uno, cioè l'apparenza che non è uno, la nostra apparenza materiale va smontata, analizzata, esplorata, conosciuta e ben venga questa scienza, la vera scienza che non impone niente se non indagare, conoscere, porsi le domande e continuamente dare risposte nuove. Poi, contemplando la materia che inventa la frattura. Vedete, questo contemplare la materia che inventa la frattura, questo è l'attività meditativa. La capacità di contemplare no? di vedere e sentire dentro di sé che la materia è solo un'apparenza. Che la materia è una separazione, inventa la frattura, significa la materia crea questa apparenza di essere l'unica cosa ad esistere. L'unica cosa ad esistere è la materia per chi eh, si riduce al materialismo e contemplare questa apparenza quindi eh, la meditazione tutta una serie di attività che ci permettono di, con di, di contemplare letteralmente, termine giusto contemplare che, che è un'apparenza quella che la materia ci impone di essere solo lei eh, ci porta alla comprensione della realtà oltre e poi aggiunge amando amando la frattura per i suoi giochi, amandone i giochi, per la strada che essa traccia verso il grande gioco. Questa è l'amore è l'amore, amando la vita, amando la vita con tutte le sue illusioni, amando la vita con il corpo, nonostante si sappia che il corpo è solo un tramite e un'apparenza, amandone tutto ciò che ci viene da lui, amando, amando tutti questi giochi per la strada che essa traccia verso il gioco. Quindi, amando la natura, amando event gli eventi della vita, amando, amando, lo dice due volte, sono due versetti, amando la frattura, cioè la separazione che c'è apparente fra la materia e il resto, per i suoi giochi, per i suoi giochi, cioè il gioco del corpo, l'amore, la sensualità, l'innamoramento, la, la, la, la carne, i, i sentimenti, le sensazioni, amando tutto questo. Amando i giochi per la strada che essa traccia verso il grande gioco. Quindi amando tutti questi giochi, sapendo che dietro tutti questi giochi, se per un principio del, proprio dell'ologramma, si nasconde, ci sta la realtà ultima. E la possiamo trovare. E poi. La cosa meravigliosa che io ripeto sempre a tutti i partecipanti ai seminari che faccio in giro per l'Italia, l'ultima cosa importantissima e meravigliosa che viene aggiunta dal Gesù, proprio come se ci fosse un'aggiunta, perché il verso 118 dice, dice poi disse ancora, poi disse ancora, una parola sola, una parola sola, un verbo osando, osando, dovete osare, per vivere bisogna osare, osare, trasgredire, significa riuscire ad andare oltre ciò che è tutto predeterminato, questo è il logos, l'algoritmo, ci dice quello che va fatto in ogni momento. L'algoritmo è in grado di predire perfettamente i risultati migliori dal punto di vista razionale, ma per vivere bisogna trasgredire, bisogna osare, bisogna andare oltre. Comprendete questo? Eccoli qua, dal verso 112 al verso 119. No? smontando la scienza che cerca, indaga nel bene e, e non propone verità, non propone verità mai, ma solo ricerca continua, contemplando la meditazione, la capacità di vedere al di là di questa apparenza, amando, amando, amando e osando, osando, trasgredendo, ciò che è solo la ragione a dire che va bene. La vita è nella trasgressione e nell'osare. Perciò, con queste piccole indicazioni che mi vengono da forze altre, che mi hanno spinto a mettermi qua davanti a voi, davanti a questo oggetto della tecnè <ride> meraviglioso e usato come strumento consapevole per raggiungere voi, io vi lascio questo dono, vi lascio questo dono, vi prego di comunicarvelo, spargerlo, dirvelo, non mi frega niente eh, di me, mi interessa che voi spargiate questo messaggio, ve lo diciate in continuazione, fuori via dal denaro come fine. Togliete i vostri soldi a chi vi propone di investirli perché vi faranno guadagnare. I vostri soldi devono essere investiti, sì, perché il movimento è fondamentale per il denaro, ma su persone e azioni concrete. Devono essere date a loro. Togliete ai vostri figli la tecne prima che abbiano il tempo e la capacità di governarla e di usarla così come sto facendo io in questo momento. Toglietegliela finché non hanno questa capacità. Abbiate il coraggio di essere genitori anche young che fanno affermazioni difficili. Portate i vostri figli in luoghi dove possano imparare cosa significa essere nuova comunità, cos'è la vera ricerca del sapere, della conoscenza, cos'è l'amore e cos'è lo stare insieme. Queste sono dei, delle indicazioni fondamentali che io vi voglio dare. Così creeremo quella forza bianca, con gli abiti sorretti dal vento che veramente entrerà nel parlatorio e lo spazzerà via così, ma da fuori, da fuori dal sistema che vuole masticarci, che non fa altro che mettere delle briciole affinché noi siamo attratti dall'entrare dentro di lui, impreparati ed essere masticati, digeriti e sputati fuori per non dire cagati, che forse è il termine più adeguato. Io vi amo, eh, questo è il mio ruolo, vi prego, vi prego, cresciamo velocemente, cresciamo velocemente perché il tempo corre e c'è bisogno di fare questo passaggio il prima possibile per noi e per i nostri figli tutti.